Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la prova, o meglio il test, della nuova funzione introdotta da Fimi nel suo... Fimi x8 se 2022 sì perché qualche giorno fa Fimi ha aggiornato l'applicazione introducendo la possibilità di scattare foto a 48 megapixel andando a sfruttare appunto le potenzialità di questo nuovo sensore che è montato appunto nella versione 2022 che secondo me è ancora tanto da migliorare e da dare con gli aggiornamenti però era stata aggiornata solo l'applicazione oggi è arrivato l'aggiornamento firmware che ci dà la possibilità di scattare foto a 48 megapixel e poi un'altra Novità introdotta da Fimi è anche la possibilità adesso di selezionare la velocità cinematica prima avevamo solo la modalità normal o sport che per lui ragazzi anche la normal è pazzesca perché eh, c'ha tantissima potenza questo drone c'ha dei motori che spingono in maniera incredibile e eh, dal punto di vista cinematografico eh, tante volte diventa problematico fare riprese con lui in certe situazioni è vero che c'è la regolazione degli esponenziali infatti io li ho regolati per la mia sensibilità agli esponenziali ma avere una possibilità di eh, velocità cinematica è sicuramente utile, è utile in generale, ma con lui è ancora più utile appunto per il fatto che ha tantissima potenza. Quindi il test che andremo a fare oggi è scattare eh, delle foto ovviamente, le scatteremo sia nella modalità classica 12 megapixel, eh, che è quella che aveva già fino ad oggi, e eh, nella stessa identica posizione scatteremo le foto con la nuova modalità 48 megapixel. Eh, la location è la mia solita location dove vengo a fare tutti i test. Eh, faremo varie posizioni di foto le faremo anche contro luce le faremo anche con lo zoom che ci viene dato appunto nell'applicazione che è un 3x digitale ovviamente e vedremo anche lì la differenza scattare una foto col 3x eh, nella modalità classica 12 megapixel rispetto alla nuova modalità 48 megapixel e quindi detto tutto questo direi di non perdere altro tempo e mettiamo in volo il FIMI x8 se 2022 con ultimo aggiornamento firmware per le foto a 48 megapixel andiamo ed ecco qua FIMI X8 SE 2022 con ultimo aggiornamento firmware. Quindi adesso ragazzi iniziamo a scattare qualche foto. Allora io inizierei da questa area che è l'area dei cavalli. Quindi vado a interrompere il video, cambio le impostazioni, entro in modalità foto così a 12 megapixel scatto una foto. Cambio modalità 48 megapixel e vado a scattare una foto. Adesso provo a spostarmi, mi giro, vado a selezionare 12 megapixel e vado a scattare la foto. Cambio impostazioni, 48 megapixel, foto, perfetto. Mi alzo di quota, così siamo contro sole, così è pienamente contro sole, quindi 12, perfetto. 48 megapixel quindi adesso siamo sopra al maneggio vado a selezionare 12 megapixel foto ok adesso impostazioni 48 megapixel foto ok abbiamo fatto la foto anche in questa posizione adesso mi alzo di quota e facciamo una foto eh, stando molto in alto quindi siamo a 107 metri perfetto facciamo una foto da 117 metri di altezza abbassiamo la telecamera Allora, prendiamo come dettaglio la piscina quindi 12 megapixel e foto adesso 48 megapixel foto perfetto adesso possiamo provare a scattare le foto usando lo zoom e vedere la differenza tra uno zoom fatto con le foto a 12 megapixel o le foto fatte con la nuova modalità 48 megapixel. Quindi siamo in modalità 12 megapixel. Selezioniamo lo zoom massimo che è un 3x foto ai cavalli. Perfetto foto. Ok. Adesso entriamo in modalità 48 megapixel e questa è la foto a 48 megapixel utilizzando lo zoom 3x eh, che ci viene dato in dotazione. Quindi eh, direi che a questo punto eh, possiamo ritornare da dove siamo partiti. Ok ragazzi allora avete visto eh, le foto fatte nelle due modalità 12 megapixel che era la modalità che già c'era e la nuova modalità 48 megapixel. Questa nuova modalità foto è con una, diciamo, una qualità probabilmente migliore, ma questo me lo dovrete dire voi eh, qua sotto eh, nei commenti, come avete visto le due foto e quale secondo voi è ancora la miglior tipologia di foto, se 12 megapixel o 48 megapixel. Anche per quanto riguarda lo zoom, eh, ditemi voi come avete visto la differenza nello zoomare un 12 megapixel rispetto al 48, eh, e poi anche contro luce come avete visto le due tipologie di foto. Quindi ho cercato di darvi varie possibilità di scatti di foto appunto perché voglio che siate voi eh, a dirmi cosa ne pensate eh, riguardante appunto questa nuova modalità e eh, durante anche questi scatti ho utilizzato anche la nuova modalità introdotta con l'aggiornamento precedente a questo però la possibilità di eh, selezionare eh, la velocità del drone che prima era solo normal o sport adesso abbiamo anche una modalità cinematica quindi il drone si muove in maniera più lenta appunto per fare riprese cinematografiche ed è una cosa molto utile soprattutto per questo drone perché lui ha tanta tanta potenza quindi modalità normal è davvero super performante. È una modalità cinematica che lo rende più docile. Ci voleva proprio perché lui ha delle prestazioni pazzesche. Quindi detto tutto questo e dopo che avete visto tutte queste foto scattate con il Fimix 8 SE 2022 con l'ultimo aggiornamento. Eh, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, tante prime voli in FPV stampe 3D. Qual è di quello che vengo a fare in questa location?